Io mi ero messo in testa che io volevo tornare a casa, perché non era mica giusto che io facessi quella fine. Lì, io mangiare, ho mangiato male come gli altri, non anche i dottori, adesso continuano a dirmi, i Duan hanno fatto bene, che adesso ti ha il sangue, va poco, al minuto mi dici: i Duan in Germania, ti ha aiutato sopra io. no, non, io non, non è che faccia, io non facevo niente, però... Non mi sono mai preoccupato, non ho mai avuto il pensiero di non venire a casa. Io ci ho molato gli ultimi due o tre mesi. Gli ultimi due o tre mesi non ricordavo più, non ricordavo, non ricordavo, non ricordavo più della famiglia, cioè era un pensiero che mi era andato via. E con lei non lo capivo neanche io, cioè mi ero stufa in. Mi ero stancato, però anche nella mia stanchezza non so che può sopravvivere, perché è un bel momento. Mm -hmm. anche il mangiare era così per tutti. Io poi, ma la storia del peso, quante sei da gente che dice 38-40 kg, kg, io non mi sono mai pesato. a so 50 kg, 50 kg, sì. mi so che era meglio. Però sono stato con la mia magressa, non ti che. Mettesse. Io ho visto la gente, anche a morire perché si, si trovavano male, piangevano, guarda, Ma era poi anche gente che avevamo fiume. più, lì è un problema diverso. Nel eh? nostro campo lì, gli americani in Paese sono rimasti le guardie di loro, però noi tendevano dove vivere. Allora noi avevamo due ragazzi, eh, un certo Belloni si chiamava di Ravenna che fanno i allora cominciano a cattare dei vitelli non mi era bene poi i massaggi poi li mettevano, sai che loro hanno quei barili lì della birra e li mettevano dentro, al frasco dopo, eh, qui in giù in te la canna frasca, via via but... e loro tutte le notti andavano a cattare quello, eh ma dopo ci eravamo messi a posto col mangiare